Brexit perché mi fa paura e perché dovrebbe far paura anche a te, perché in questo periodo storico incorporare una società all'interno del Regno Unito potrebbe non essere la mossa più intelligente. Ebbene perché con l'uscita dall'Unione Europea l'Inghilterra sta affrontando una fase di turbolenza anche in campo fiscale, di legiferazione particolarmente acuta. Questo perché? Perché uscendo dall'Unione Europea non si applicano più eh, i dettati della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea. La Corte di Giustizia Europea è un tribunale che in Europa dice che cosa è abuso, che cosa è illusione in campo di diritto e chiaramente si esprime sempre in maniera piuttosto restrittiva dicendo che non puoi fare questo e non puoi fare quello. L'Inghilterra non applica più, adesso non, non deve più sottostare a quello che dice la Corte di Giustizia europea, potrebbe essere inteso in senso positivo, si potrebbe pensare che adesso si trasformi in un paradiso fiscale, in realtà i, eh, le polisi e l'orientamento politico di questi mesi fa pensare tutt'altro, quindi è da analizzare perché questa turbolenza potrebbe fare.